Siamo oggi a casa, anzi, le telecamere di Napoli News Magazine e Sinapsi News oggi sono a casa di Raffaella. Chi è Raffaella? Raffaella è una mamma coraggiosa che sta intraprendendo da tempo una battaglia importante e il nemico di questa settimana perché lei purtroppo ha nemici continui che non si cerca, li incontra quotidianamente e da molto tempo Oggi il suo nemico è l'AIFA. Che succede, Raffaella, raccontaci? Beh, in effetti è una bimba con encefalopatia post-vaccinica e con farmaco farmacoresistente. Quindi questa bimba, oltre a prendere i suoi antiepilettici, ovviamente ha le sue crisi quotidiane, crisi epilettiche. E in questo caso, fino a poco tempo fa, io facevo uso del Micropam, questa parietta rettale che ben tutti conoscono, perché è un farmaco, non è un farmaco nuovo. È un farmaco che ha sempre salvato le vite ai bambini, perché ecco, io lo definisco un salvavita. Eh, Qual è la funzione di questo farmaco? In effetti il soggetto che ha la epilettica in quel momento per via rettale viene messa questa peretta e quindi questo Valium va a calmare l'attività cerebrale. Sì, è completamente questo, è un salvavita io lo definisco, che lo troviamo in commercio da 5 mg o da 10, ovviamente in base alla fascia di età. Mica mia figlia in questo caso ha 10 anni. Diciamo che la maggior parte dei casi lei soffrisce di quello lì da 10, ma da non sottovalutare che spesso proprio per non darle un'eccessiva dose di farmaco io uso ancora quello da 5. Cosa succede? Che nel periodo del Covid io mi trovo ad affrontare questo problema, carenza di farmaco. Le farmacie mi dicono che i magazzini sono vuoti. Io cosa ho fatto? Ovviamente mi sono recata a varie farmacie, ho fatto un po' di scorta e l'ho messa in casa. Perdonami, è un farmaco facilmente reperibile o un farmaco complicato, complesso? No, assolutamente facilmente reperibile. Si va in farmacia e si compra. Eh, cosa succede? Faccio questa scorta e superiamo il periodo del Covid. Io mi trovo effettivamente che quasi finita la scorta vado in farmacia e dico: no, il problema sussiste ancora. Signora, forse non ha capito, il farmaco non verrà più prodotto. Cioè l'AIFA non si può svegliare una mattina e non produrre più un farmaco salvavita. Ovviamente qualcuno direbbe, vabbè sicuramente ha detto di prenderne un qualcosa, un sostituto. Cioè un altro... es esiste un farmaco sostitutivo? Allora, in effetti ne esistono diversi, perché quelli vanno un po' per categoria. Il micropam è quello che a noi non ha mai creato gravi effetti collaterali. Poi abbiamo eh, il buccolam, che viene, quello viene messo sulla mucosa orale. E, semplicemente il buccolam è una fase successiva, qualora non funziona più questa peretta rettale, ehm, viene usato questo qui per i bimbi che in effetti hanno quelle crisi che superano i 5 minuti, quelle crisi un po' più pericolose. Sì, sì, sì. Mm. Oppure nella fase dell'adolescenza dove effettivamente fare una peretta a un bambino anche in un luogo pubblico è un pochettino anche imbarazzante Allora il, il medico può consigliare di usare il buccolam ma io mi chiedo in questo caso se il micropam si differenzia come molecola anche dal buccolam Perché è stato tolto dal commercio? Perché queste farmacie romesi sono svuotate? Un'altra domanda, perché noi dobbiamo pure far capire agli amici da casa di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un farmaco come hai giustamente detto tu, salvavita. Sostanzialmente AIFA improvvisamente, senza alcun preavviso, toglie dalla produzione questo farmaco. Hai fatto ricerche e approfondimenti per verificare se ci sta un sostitutivo? Sì, ho fatto ricerche, ma la cosa assurda è che l'AIFA ha fatto proprio, c'è proprio una comunicazione sul sito dell'AIFA dove noi andiamo a vedere che da febbraio quello da 10 mg non è, più, non, si, non è stato più prodotto e che dal 1 settembre dal commercio verrà tolto anche quello da 5. Quindi è assurdo, ma la cosa poi più assurda è che lei ci dice potete sostituire col buccola, ma causalmente dal 16 luglio al 31 ottobre non, non sarà più in produzione, cioè è ferma la produzione. Quindi voglio dire, questi salvavite di questi bambini non sono un gioco, cioè qui stiamo sempre nelle mani delle case farmaceutiche dell'AIFA dell dell'associazione che dovrebbe gestire un pochettino i farmaci, allora poi mi chiedo anche un'altra cosa, per togliere improvvisamente un farmaco così importante ci sono state delle reazioni, ci sono delle cose che noi non siamo a conoscenza perché io stesso che delle, delle... Era quello che io volevo farti dire sostanzialmente perché stiamo parlando di un farmaco che viene tolto dopo quasi dieci anni di produzione sì dalla di più, di più, io sono dieci anni che lo uso ah quindi già esisteva sì, precedentemente quindi stiamo parlando di un farmaco che sostanzialmente potrebbe avere prodotto delle cause probabilmente infauste. Sì. e quindi a distanza di 10-15 anni stanno cominciando a venire fuori perché è stranissimo che vengano tolti tutti e due farmaci che sono con la stessa molecola sostanzialmente Sì, appunto cioè qui abbiamo farmaci da banco che noi conosciamo non faccio qui nomi dove si, hanno, si è detto tanto effetti collaterali devastanti evitare questo, evitare quell'altro poi un farmaco salvavita che per sommi capi non ha portato mai grossi problemi noi sappiamo che tra gli effetti collaterali ci sono la parte polmonare la parte cardiaca ma è ovvio, il buccolam sarà ancora peggio quindi io mi dico, in un soggetto parlo in questo caso della mia situazione ma tante sono le situazioni e persone che per decenni hanno fatto uso se effettivamente questo ha creato de, un, qualcosa di importante ma che venisse detto cioè basta adesso nascondere le cose perché io che ci ho scorta in una bambina che ha avuto già un effetto da un farmaco perché noi sappiamo bene che il vaccino è un farmaco ha i suoi effetti collaterali e questo in questo caso mi ha creato una serie di problemi cioè mia figlia non parla, non cammina, ha questa epilessia ha disturbi della parte visiva almeno io so che questo farmaco lo devo totalmente eliminare. Poi sarà mia eh, cura a gestire il buccolam. Poi c'è un'altra nota dove, che cosa fa l'AIFA? Dice, qualora tu vuoi per forza usare il microbam. Ti fa fare una prescrizione dal neurologo su un documento AIFA. Si compila questo documento AIFA, poi io cosa faccio ai genitori? Mi recuo all'ASL, mi faccio fare una specie di autorizzazione. Perché la tua responsabilità? Sì, no, è perché la prescrizione l'ha fatta il neurologo, però questo è un processo per comprarlo all'estero. Cioè, ci induce a comprare il farmaco all'estero. È una cosa vergognosa. Io faccio la pratica all'ASL, l'ASL la comunica all'AIFA. L'AIFA fa l'acquisto all'estero per me. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, qua parliamo anche di aumentare la burocrazia sui nostri figli che mentre prima io nel caso in cui mi mancava il farmaco andavo in farmacia perché quattro perette contiene una scatola, non parliamo di chissà quante ne contiene, quindi mi recavo in farmacia e lo compravo, adesso io devo fare un iter, un iter un po' tipo come già facciamo per le terapie per una qualunque cosa, cioè, Allora allora sì, questo è un farmaco pericoloso cioè c'è l'assurdità, io lo devo comprare all'estero quindi comprandolo all'estero te ne assumi la responsabilità dell'utilizzo? Sì L'AIFA per questo, quindi si spoglia di tutte le responsabilità di cui dovrebbe essere investita normalmente per il ruolo assolve e le scarica sulla famiglia sì, è certo, come sempre come un po' quando noi andiamo lì facciamo la vaccinazione e firmiamo il consenso eh, diciamo che siamo consapevoli di tutti gli effetti collaterali, il consenso autorizzato, cosa vergognosa perché in effetti non abbiamo manco il tempo di leggerlo oppure non ne siamo manco a conoscenza di quello che c'è scritto da sopra, allora come sempre è un cane che si morde la coda e siamo noi a prendere responsabilità dei nostri figli danneggiati, chiusi in casa se dovessi fare un appello a chi lo faresti e cosa chiederesti? Beh, in effetti io non so a chi farlo perché sì, diciamo che eh, noi abbiamo il politico di turno e un po' ci siamo scocciati di far prendere le decisioni a questi politici di turno, e a chi in quel momento si siede lì e si alza una mattina e decide la vita dei nostri figli, dove spesso sono persone, eh, non sono medici, ce cioè ne abbiamo a che fare con, eh, mi scusi se mi permetto, con gentaglia. Io me ne assumo la responsabilità di giornalista, quindi penale e anche civile noi abbiamo avuto anche la Lorenzin come ministro della salute me ne assumo la responsabilità abbiamo avuto la Lorenzin e ho detto tutto con questo e con questo concludo questa intervista che francamente non avrei voluto fare perché sentire queste cose fa male non solo all'informazione, fa male veramente al tessuto sociale, grazie dimmi cosa. in effetti la differenza tra il micropam e il buccolam il micropam nella mia situazione io vado a fare una peretta tale, il buccolam sotto crisi epilettica e mi augo al ministro di sanità di non vederla mai una figlia con una crisi epilettica a terra che diventa come un cane randagio, come i cani quando vanno sotto le macchine così la definisco la parte facciale di mia figlia cioè con quei denti stretti con quelle labbra così rigide ma io dove lo vado a mettere sto bucco mi devo aspettare anche che si rilassa la bambina quindi il danno sul danno e nel momento in cui mia figlia dal sonno passa un'altra cosa la responsabilità chi se la prende? la mamma è così e ricade sempre su di noi le scelte sbagliate io non aggiungo altro grazie per averci seguiti per Sinapsi News e Napoli News Magazine Sergio Angrisano e Raffaello Ciao, salve a tutti e grazie Sergio. Grazie a voi.